Cristina Davena, temo di rimpiangere un figlio, ma a 54 anni sarebbe un miracolo. A quasi 54 anni, Cristina Davena confessa di temere di avere un giorno il rimpianto di non essere diventata mamma. Intervistata dal settimanale F, confessa che le piacerebbe avere un bambino, sebbene tema che averne uno in maniera tradizionale non sia più possibile. assume le responsabilità della sua scelta. Avvenuta all'interno di un ambiente scintillante che l'ha messa sempre al centro della scena. È stata tutta colpa mia. Per una buona parte della vita non ci ho fatto caso.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 Sempre concentrata sulla carriera che le ha consentito di raggiungere una vetta dietro laltra nel 2017, risultò essere l'unica donna ad essere andata in testa alla classifica da solista e con un album uscito quest'anno Cristina confessa di avere rifiutato a lungo di sposarsi, nonostante le proposte ricevute in tal senso.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 Quella persona potrebbe essere finalmente arrivata. Si tratta di Massimo Palma, presidente della società di spettacolo Prioma, con il quale la cantante fa coppia fissa dal 2015, almeno ufficialmente. Con lui, Cristina potrebbe avere finalmente deciso di compiere quel passo di fronte al quale si è trovata indietro per anni. Ma non ci sono limiti di tempo per sposarsi, no? Conclude, ed è vero. I fiori d'arancio non hanno scadenza.